si può capire la complessità eh, di, questa, di questa categoria e anche la, il suo reale significato, insomma la sua reale funzione nei, nei quaderni.